Buongiorno, benvenuti alla terza puntata di Let's Play, una rubrica pensata per i genitori che vogliono stimolare il linguaggio insieme ai loro bambini. Io sono Maria Grazia Canobbio, psicologa del centro IELE, ed è con noi Melissa Papasodaro. Ciao ragazzi, Ciao Melissa. Allora... Quest'oggi che gioco presentiamo? Allora, oggi presentiamo il gioco mini puzzle, che è un gioco che va a stimolare la capacità di fusione sillabica, ossia quella capacità di unire le sillabe per formare una parola. È una capacità che si sviluppa a partire dai 4 ai 5 anni e fa parte delle abilità metafonologiche, ossia quelle abilità che vengono considerate i prerequisiti per imparare a leggere e a scrivere. Benissimo! Eh, quali sono i materiali? Tutti. Ok, i materiali che servono per questo gioco sono le tessere figurate che vediamo qua sul tavolo che si possono trovare sul nostro blog al sito www.yeld.it eh, Il numero di giocatori è un adulto e un bambino, quindi sono due giocatori e eh, vediamo, passiamo subito a vedere come si articola il gioco. Allora, bisogna rapido, prendere tutte le tessere di gioco, mischiarle e disporle sul tavolo in modo tale che il bambino le abbia davanti. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è formare tutti i puzzle, tutte le immagini. Ogni immagine può essere formata da due o tre tessere. Quindi, a seconda? Che la parola sia bisillabe o trisillabe. Infatti, su ogni tessera c'è un pezzettino di immagine e sotto c'è scritta una sillaba. Bellissimo. Ok, allora, il bambino deve iniziare a cercare quelle tessere che possono stare insieme e formare un'immagine. Trova una grazie a formare un'immagine. Allora, vediamo queste due tessere. Perfetto. Quindi. L'immagine che abbiamo formato in questo caso è una rana. Una volta che il bambino ha messo insieme le tessere e ha formato l'immagine, l'adulto deve leggere le sillabe scritte su ogni tessera, lasciando una piccola pausa tra la lettura di una sillaba e la lettura dell'altra. Quindi, ra, na. Che parola formano queste sillabe? La parola è rana. Benissimo, il bambino dovrà dire la parola che le sillabe formano e la parola corrisponde al disegno che è presentato sul puzzle. Benissimo. Eh, ogni volta che il bambino riesce a formare il puzzle e a indovinare la parola, possiamo dargli un premio, eh, potete usare gli oggetti che volete, in questo caso utilizziamo dei cubotti, se no potete usare gettoni, monetine, pezzi di pasta, in modo tale che il bambino abbia un feedback positivo, immediato, Immediato, sì, certo, quindi il primo cubotto. Ok, provo a formare un Allora... Mm. Perfetto, allora in questo caso la ragazza ha formato l'immagine del divano. Quindi l'adulto, in questo caso fatto da me, fa la stessa cosa di prima. Quindi di, va, no. Che parola formano queste sillabe? Divano. Perfetto, quindi si può dare, visto che ha formato il puzzle e ha indovinato la parola, si può dare un altro cubotto come premio. Benissimo. Il gioco si conclude quando il bambino completa tutti i puzzle e indovina tutte le parole. È importante che quando ha completato un puzzle l'adulto legga subito le sillabe scritte sotto e faccia indovinare la parola al bambino. Quindi è sconsigliato far formare prima tutti i puzzle al bambino. E poi andare a indovinare le parole. Anche proprio per una questione attentiva, certo. In modo da focalizzare meglio la persona. Sì. Senti, Elisa, che cosa succede qualora il bambino non riuscisse a fondere queste sillabe? Nel caso in cui il bambino non riuscisse, è importante che l'adulto dia l'esempio. Mm -hmm. Quindi può rileggere sillaba per sillaba, ad esempio, mm -hmm. se prendiamo il disegno di prima rana, può dire ascolta me. Ra, na, senti? Insieme formano la parola rana. Tireremo le sillabe. Ra, na, prova tu. E il bambino, in quel caso, magari avendolo sentito da noi e guardando anche l'immagine, riesce a indovinare la parola. È importante che anche se ha difficoltà gli venga dato comunque l'oggetto di premio, perché è un gioco che deve andare a stimolare questa capacità, quindi il bambino alla fine deve avere un rinforzo positivo in ogni caso. Assolutamente, va bene. Allora, quest'oggi abbiamo visto come anche con dei semplici eh, mini puzzle è possibile lavorare proprio su questa abilità fondamentale quella di fusione sillabe, quindi unire le sillabe, che è appunto un prerequisito fondamentale per la successi il successivo apprendimento della scrittura. Se questo video eh, vi è piaciuto e volete eh, provare eh, a utilizzare questo gioco, è possibile appunto reperire eh, il materiale dal blog eh, www.ieled.it, eh, scaricare il materiale e poterlo stampare. Eh, potete anche condividere eh, lasciando anche dei commenti eh, alla nostra pagina Facebook grazie